Stiamo assolutamente rispondendo a tutte le esigenze, la città è pulita e stiamo garantendo un normale, appunto, eh, una normale organizzazione della raccolta dei materiali post consumo, quindi noi garantiremo che la bellezza di Roma sia assolutamente goduta da tutti coloro che saranno presenti in questa città.